Ciao! Benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi credo di avere qualche problema con Biancaneve perché tra il colorito pallido e il rossetto rosso, tutto, continuo a controllare perché ho paura che vada sui denti perché non sono più abituata a mettere i rossetti con il mascherine normalmente metto sempre solo il, le tinte labbra. Ma oggi ho voluto mettere un rossetto rosso. Che è anche bello poi con anche il, il cerchietto Biancaneve Mood, allora. Oltre questo vorrei parlarvi, vorrei eh, di questo mascara del libro Shea, il Feel Stronger, volume e lunghezza, eccolo qui, allora dice di essere multiattivo, volume e lunghezza ed è... Basta, vi dico il prezzo che è 10 ml di prodotto. prezzo di listino 19,95 ma è un prezzo scontabile e lo si può trovare anche a 15,95 poi dipende ed è con le promozioni periodiche da catalogo 15,95 si trova oppure in negozio se voi potete andare in negozio ed è, si trova anche con lo sconto del 30, del 40 quindi è facilmente scontabile dunque veniamo al prodotto volume e lunghezza allora bellissimo il pack a mio avviso perché è molto molto elegante nero opaco con la scritta rose gold stessa cosa per la scritta filstrong bello mi piace è un, è un bel pack molto elegante veniamo all'applicatore che è questo qui fatto quindi a clissidra che sono quelli classici che vanno a dare lunghezza, che vanno a dare volume, effettivamente le ciglia le acchiappa tutte, ma poi vedrete anche il test. Prima cosa che vi devo dire, provatelo, applicatelo, non vi soddisfa la formula, non vi dà un risultato wow come pensavate, un paio di applicazioni, poi dopo che ha preso un pochino d'aria, non tenetelo aperto per niente, dopo che ha preso un po' d'aria, lasciatelo lì, scordatevelo per qualche settimana due, tre al massimo non dei mesi riprendetelo e vedete che la formula si è un pochino indurita, solidificata, un pochino non deve seccarsi un pochino e ha un risultato molto migliore a mio avviso Ed io ho fatto così perché subito l'ho provato ma dicevo: devo fare troppe passate per avere un risultato che mi soddisfi l'ho lasciato lì perché ne ho provati altri poi ho detto vabbè tutti ne parlano bene, diamogli un'altra possibilità e la formula mi è piaciuta tanto, quindi... Sono quelli di mascara che se prendono un attimino d'aria è meglio per loro. Allora, fate decantare il mascara, basta cavolate, veniamo a lui. Allora, volume e lunghezza, allora, effettivamente, quante volte ho detto allora, giuro che non lo dico più, ha un colore bello nero, fin dalle prime passate, si applica bene, questo applicatore, che non mi ricordo, vi ho fatto vedere, sì. Questo applicatore prende benissimo tutte le ciglia ed è un paio di passate a un risultato naturale, ne potete fare di più, non troppe, perché ovviamente la formula, essendosi un pochino mm, arricchita, indurita, troppe passate inizierà ad avere peso sulle ciglia ed è una cosa che noi non vogliamo. Quattro passate tranquillamente le possiamo fare, le ho testate io ed non hanno problemi. Dunque, per vedere come si comporta davvero questo mascara, io direi di andare a vedere le clip. Questo è il risultato che okay. bello, ma molto naturale. Non mi entusiasma così, ma vediamo come si comporta. Comunque si vede: si è fatto un trucco molto, molto naturale. 11,40 e Iniziamo questo qui Allora, dunque, 19.00 puntuali, non ho fatto altro aggiornamento nel mentre perché non ho avuto altri aggiornamenti da fare, cioè è, è rimasto fermo lì, è proprio rimasto fermo lì, cioè non si è mosso, quindi non ha seccato le ciglia, non perde i pezzi, non non perde neanche sotto ecco ne ha perso uno adesso <ride> perché ho tirato e niente, non mi fa impazzire si sente che c'è il mascara perché le ciglia sono belle corpose ma non si è sgretolato durante il giorno, anche se l'ho messo a dura prova e quindi ok, ora vediamo come si comporta con l'acqua, che però ricordo che non è un mascara waterproof ma vediamo Non è una mascara waterproof, ma sinceramente ne ho visti di peggio, cioè si è già asciugato. Sì, basta non eh, andare a toccare le ciglia quando sono bagnate perché un pochino ovviamente macchia, ma per il resto poi si riasciuga. E adesso, prova finale, vediamo come si comporta con lo struccaggio. Sto usando l'acqua micellare, mm, questo se mi interessa, Sensitive Camomille di Yves Rocher. non mi fa impazzire, ma Fa il suo lavoro così. E si rimuove, perfino. Allora, bisogna starci un attimino a lavorare, ma non è un problema principalmente del, eh, del mascara, ma dell'acqua micellare che è molto delicata, però guardate, cioè, si è rimosso. Quindi eh, non è il massimo, ma ci sta. E rieccoci, Allora, avete visto anche voi che si comporta davvero bene. Non ha questo ed volume e lunghezza esagerati, ma ha un risultato mh, più naturale, quindi ho risultato naturale con una passata. Più di una passata, 2, 3, 4, il massimo che ho testato io. Resta comunque bello, l'effetto è bello, si vede bene ed resta comunque naturale, quindi non da ciglia finte ed il colore è bello nero, bello intenso, resta intenso durante la giornata e le ciglia restano in posa per tutta la giornata senza creare problemi, senza creare grumi, non si seccano, non si spezzano e non creano quegli odiosissimi de, de peluchini di, di colore che si spezza e va tutto sotto l'occhio non ha questo tipo di problema quindi per questo super super promosso oltretutto ho fatto un solito test con l'acqua e vi ricordo che non è un mascara waterproof ma retto tranquillamente a un po' d'acqua non ci possiamo fare il bagno in piscina, ma chi va in piscina? Non ci possiamo fare il bagno nella nostra vasca o sotto la doccia, però un qualche goccia d'acqua, una pioggia, una qualche lacrima soprattutto con la primavera oppure col vento che ci fa lacrimare un attimo l'occhio con la luce non crea nessun tipo di problema. Si rimuove facilmente con un qualunque struccante apposito per il trucco, per gli occhi, quindi un olio, un bifasico, un burro. Non vi consiglio il classico acqua micellare classica perché dovesse stare lì tanto e a forza di fregare, massaggiare, spezzate, stressate le ciglia e non ha senso. Uno struccante apposito, un olio, un burro, un bifasico classico, un'acqua micellare apposita per il trucco dei occhi, il trucco waterproof, ce ne sono tante. Ed si strucca facilmente, non lascia residui, perfetto. A me è piaciuto tanto e io direi che ve lo posso tranquillamente consigliare. Effettivamente una volta che è stato lasciato lì qualche settimana, una o due settimane, non esagerate ovviamente, non dimenticatevelo, ed ho trovato che la formula è molto migliorata. Fatemi sapere se avete provato questo prodotto, se vi è incuriosito, io amo questo pack,